Questo video ragazzi inizia in maniera un po' triste perché volevo aggiornarvi sulla situazione park Perché abbiamo avuto un, si può dire anche un grosso inconveniente Nel senso che l'airbag proprio qui si è rotto, ci si era già tagliato qualche settimana fa E l'avevamo anche riparato perché l'airbag se si taglia chiaramente si può riparare tranquillamente con delle pezze Il problema è che stavolta ci si è rotto in un punto vicino al motore Uno squarcio veramente grosso, lungo due metri Abbiamo messo le pezze, abbiamo chiamato anche delle persone che riparano teloni dei campi da tennis Ma è durato poco ragazzi, due settimane settimane si è riaperto tutto quindi purtroppo molto probabilmente l'airbag è da cambiare era un airbag usato quindi sapevo che la sua durata non era ancora di chissà quanti anni però si è rotto proprio in un momento brutto perché all'inizio dell'estate quando tutti vogliono girare finiscono le scuole io ho i contest quindi vorrei utilizzare il bag purtroppo non ce l'abbiamo in questo momento ma stiamo lavorando per sostituirlo comprarlo nuovo oppure valutare l'acquisto di un usato tenete conto che si parla sempre di cifre considerevoli perché un airbag nuovo di queste dimensioni sono circa 20.000 euro ma la cosa che dà più fastidio di tutta questa situazione è che mi è capitato che recentemente certe persone venissero in bike park e trovando l'airbag spento mi dicessero ma come? se sapevo che l'airbag era chiuso non venivo nemmeno al park ma ragazzi uno il bike park è pieno di tanti altri salti lo so che tante persone vogliono provare l'airbag e ci teniamo anche noi a far provare l'airbag a tutti ma se non c'è una struttura non siamo noi stronzi che vogliamo tenerla chiusa e soprattutto la nostra realtà non è stata creata a fine di lucro Nel senso Io ripeto sempre ragazzi Quando venite a girare al parco E vi tesserate Non è come andare al supermercato E comprare qualcosa Che voi lo pagate E lo ottenete Qui vi state tesserando Un'associazione sportiva E quindi Se decidete proprio Di entrare a far parte Dell'associazione Dovete sostenere a pieno Tutte le scelte Dell'associazione sportiva Perché siete proprio dei, dei soci ecco Anche perché ricordo Che tutti gli ingressi Che noi facciamo Tutti i tesseramenti Quindi tutti i soldi Che entrano nell'associazione sportiva Non ce li intaschiamo noi ragazzi Noi non prendiamo un centesimo da tutto questo. Tutto quello che entra banalmente nel conto dell'associazione sportiva viene reinvestito proprio per queste situazioni di emergenza. Chiaro che è nostro interesse trovare magari uno sponsor che ce lo paghi in modo tale che così non dobbiamo per forza spendere 20.000 euro perché sono sempre 20.000 euro ragazzi per un airbag eh. Sciabasso. classico ciabatti fresca fresca, Alboreto che va dentro al buio, chiaramente nelle felci. Si travetto? Dove cazzo l'hai la lasciato? Estate italiano Quando avevo cambiato le rampe del parco, che avevo rifatto le rampe del mulch in ferro, vi avevo spiegato che già quelle rampe là erano durate già 5 anni. Pensate che queste stanno durando ancora di più. È già tanto che sono ancora in piedi, però chiaramente dobbiamo fargli un po' di manutenzione. Vedete? Il fianco è praticamente vuoto marcio. C'è qualcuno? La linea grossa scoperta oggi la apre il sasso ragazzi, che non la fa dall'ultimo video che ho registrato sulla linea grossa, infatti un po' di tensioncina, ma vediamolo scusate la sfuriata sfuriata insomma lo sfogo di ieri sera ragazzi ma ci tenevo a condividere con voi la mia opinione sul park perché voi siete i primi utilizzatori del park quindi farvi capire cosa sta dietro a un progetto del genere che non è stato creato per business cioè non è stato creato per fare i soldi ma è stato creato per promuovere lo spark che sono due cose totalmente diverse secondo me non è chiaro ancora a tutti volendo chiunque può fare donazioni al park per contribuire a sostenere il park qualsiasi cosa stamattina proprio mi ha Dato che un papà mi chiedesse: Ho visto la vostra realtà. Mi piace quello che state facendo. Vorrei contribuire, vorrei darvi una mano. E questo è lo spirito di uno sport che chiaramente non è come il calcio in Italia, non ha le stesse possibilità del calcio. Uno sport emergente che sta crescendo. Roh, no, basta cazzo adesso, ragazzi. Abbiamo scoperto anche la linea grossa oggi, perché, appunto, non c'è il bag. Quindi almeno la linea grossa la scopriamo. Il sasso ci sta già dando dentro. Adesso ci cambiamo, iniziamo a girare. qualche transfer partiamo dalle cose banali dal mulch piccolo all'ending del, del mulch grosso lo facciamo tutti e due in 3-6 tu lo fai nelle uova eh, ma, ma eh, tu ma tu ti lamenti sempre non è? ma io ma ma eh. entri qui da questa parte punti di qua ed esci girando da questa parte te Un po' più sbatti. Dal mulch grande al mulch piccolo. Bravo. Dal mulch grande al mulch piccolo adesso. Allora il transfer ragazzi è dal grosso al piccolo. C'è tanto transfer verso sinistra ma è in lunghezza diciamo che è simile al mulch grosso. Poco trasferato, eh. Poco trasferato questo Riccardo. Minchia, anche stiloso ha fatto! Inizio a fare un tricchettino Faccio tac devo fare tra 6 ragazzi Per me vuol dire farlo in alleyuk Cioè vai dalla parte opposta rispetto al tuo lato di rotazione Quindi io dovrò andare verso sinistra Ma girare a destra <ride> Uh. Madonna che rischio eh, Ce n'è uno di transfer che però È veramente strozzo e non l'ho mai fatto Dal grosso okay. al grosso di là Qui bisogna essere pronti nel caso Avere le, le, le yacht mode è possibile fare transfer e linea grossa poi cioè tu, continuare tutta la linea grossa capisco da, da sopra dal landing se si riesce a fare o no è un po' stronzo così lo vedi quel gradino lì? tagliare così entra proprio storto il rampo tipo se tu più di qua eh eh ma sas ma come entri storto figa è qua mi fa paura entrare un po' piegato così in rampo oppure che mi si chiuda boh sai io secondo me no Oh, Va bene sì, dai provo vabbè, pu... se, atterro, se vedo che in area sono giusto vado Se non sono giusto freno e vado via Aspetta che l'ambulanza non mi piace Intanto che salto È venuta a prendermi Sasso oh. uh! Siccome oggi è giornata a quanto pare di transfer Vorrei rifare il transfer alle mie spalle Cioè dal panettone all'ending del mulch Fino a quando c'era il vecchio mulch Si riusciva a fare abbastanza tranquillamente Nel senso non era una cosa da principianti Però si riusciva a fare Invece quando abbiamo rifatto il mulch Sul giorno dopo ho provato a farlo E.. È lungo L'avevo provato d'inverno Quindi la condizione era Molto umido Infatti in mezzo tra i due panettoni qua C'era giù il fango Il fatto che dovevi girare con la felpa Ti senti meno reattivo Eccetera eccetera Secondo me un po' centrava. Adesso è tutto bello secco Non c'è vento Non c'è niente Bisogna vedere se è fattibile o no Il sasso continua a dirmi Che secondo lui è troppo lungo Oh no? No Minchia guarda è alto È alto guarda Sì Ok, che alto. Sì, oh, guarda che se lo faccio io easy, sei costretto a provarlo anche te. Tanto nei giorni ho imparato a lanciare la bici abbastanza esatto, bene. Esatto. Quindi penso. Comunque, a vederlo da qua, rimango sempre molto, molto scettico. pelo eh secondo me così è l'unico modo che si può fare adesso il suo transfer però già, già meglio dell'inverno dell ok abbiamo convinto anche il nostro amico sasso a provare questo transfer che non è assolutamente facile ragazzi dai sasso <truirà> <truirà> è arrivato va bene per la patria abbiamo dato a posto Non è fortissimo da fare vado a casa non lo facciamo una volta in trenino una volta in trenino Sì, tu davanti <truirà> due ingheffati uno un po' sul lato io in cima di brutto dai uh, lo rifacciamo in parco indice qua davanti io cioè oggi siamo proprio stronzi e stiamo cercando il saldo proprio ingheffabile. C'è questo transfer, ragazzi, che boh, non, non mi era neanche mai venuto in mente. C'è la curva dei panettoni e c'è subito il panettone dopo. Che vedete che casualmente abbiamo visto in questo scorcio, cioè punta nell'ultimo landing della linea grossa. La lunghezza è assai notevole. La traiettoria per arrivarci è la cosa più stronza del mondo, ragazzi. Mulch grande, atterro. Taglio di qua. Pedalo tutto, tutto. sopra i teli, pedalo qui in mezzo. Passo. In questo corridoiettino piccolissimo tra la gobba e la curva e punto là vediamo la velocità e vediamo se, se nel mio feeling è fattibile o no quindi apro ah, io dai l'idea stronza è stata mia mi devo sacrificare Carino come tra è, un, è il road gap del Monza Pizza questo <ride> Esatto allora ragazzi nel frattempo il povero Cesta siccome ha visto noi che stavamo facendo tutti eh, i transfer eh, cioè ha detto io faccio il transfer in Pantrack e abbiamo la bonus clip, bonus clip del quindi... crash oh, che mina che mina uh. I veri eroi cadono sempre Raga Park completamente vuoto inizio estate le session serali sono le session migliori perché quando non c'è vento c'è il tramonto c'è proprio l'aria ferma la temperatura perfetta per girare sempre fighissimo alla fine oggi da un video che è iniziato dove vi parlavo appunto dei problemi che abbiamo in par perché certe volte non si vedono più che non vedersi non si capisce realmente quanto lavoro c'è dietro un posto del genere e magari ci starebbe proprio fare un video su la nascita magari del monza pizza bike legata anche ai costi di apertura di un posto del del genere. Quanto abbiamo speso per fare il Monza Pizza Bike Park? Quali costi ci sono per gestirlo? Perché non sembra, ma ragazzi, ma qui dentro ne sono andati di questi questione bag ragazzi io sto cercando in tutti i modi di risolverla vi dico che chiaramente lo compreremo è una struttura fondamentale che il Monza Pizza Biker deve avere quindi dateci solo tempo se non lo vedete però sappiate che ci stiamo sbattendo per mettere a posto le cose ricordatevi che se volete comunque contribuire alla buona causa del parco e fare qualche donazione all'associazione sportiva è assolutamente ben accetta basta che ci scrivete una mail a monzapizzabiker.com La trovate sempre in descrizione tutti i riferimenti iscrivetevi e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video bello The we were, It's in my life, it's